di ospitare questo bellissimo video realizzato da appassionati cercatori di funghi questa è la raccolta di un giorno in Valtellina oggi 7 agosto tutti porcini abbiamo trovato anche dei film me, ma non li mettiamo nel video saluti